Ah, strano. Sta cominciando. Sa non ci posso credere. Sta cominciando. Mm, ce l'abbiamo fatta. La prova. Sì, ok. Scusate, abbiate pazienza. La prova. Sì, ok. Allora, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. È da ieri sera che sto cercando di fare questa live e praticamente non ci sto riuscendo perché praticamente l'OBS non si connette con la rete. Perché non si sa. Va bene. Vado alle chat. Bene, salve cari amici eccoci nuovamente giunti fammelo tenere conto se no poi va a finire che parlo da solo ok e allora ehm, chi vi parla è sempre Alessio evangelisti stiamo facendo una live in privato eccola qua poi dopo la rendiamo pubblica benissimo allora vogliamo fare questa live in quanto vogliamo dare un come dire, un eh, aggiornamento cronologico delle prossime guerre, perché magari si potrebbe concretizzare una certa confusione, soprattutto verso coloro che non hanno molta dimistichezza con le sacre scritture, tanto più che ci troviamo in escatologia. Benissimo. Beh, pare che l'OBS non ci sta tradendo, abbiate pazienza. Benissimo. Allora. Allora abbiate pazienza, ok. Vogliamo prendere la parola di Dio. Ok, allora eh, va bene, iniziamo subito. Allora, Apocalisse, Apocalisse 16. Allora, la domanda del milione è: ma per caso ci troviamo sull'orlo della terza guerra mondiale? Beh, certo se diciamo sull'orlo poiché la terza guerra mondiale sarà vista dalla presente generazione potremmo dire sì però non è che succederà adesso perché perché la terza guerra mondiale si possa concretizzare deve come dire passare tutta quanta la grande tribolazione verso la fine della grande tribolazione ci sarà questa grande guerra chiamata nella parola di Dio Armageddon la quale si viene a concretizzare in Apocalisse 19, ma viene già preannunciata in Apocalisse 16. Eccola qua. Nel verso 16 dice... Uh, che essi li radunarono in un luogo detto in ebreo Armegiddo, Armagedonne. Ok. Abbiate pazienza, sto vedendo una cosa. Vedete? Il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate. Quindi noi l'acqua di esso fu asciugata già oggigiorno ok praticamente esiste una diga credo in turchia vada a memoria eh, che può come dire chiudere insomma chiudere l'acqua di questo fiume insomma in maniera abbastanza importante vada a memoria a ciò che fosse apparecchiata la via dei re che vengono dal sollevante. Io vedi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, che sono demoni, eh? guisa di rane. Vi ricordate quando l'abisso fu aperto, che uscirono fuori delle langoste che alcuni pensano sono le cavallette? No, le langoste sono demoni. Attenzione, vengono dall'abisso. L'abisso è la prigione dei demoni perciò che sono spiriti, vedi spiriti di demoni, ecco qui la parola di Dio è nero su bianco, i quali fanno segni, vedi c'è una sorta di trinità satanica anche qui, escono fuori ai re di tutto il mondo per radunarli, vedete i re di tutto il mondo, sono sotto il gioco del, pre, del, diciamo, del principe del presente secolo che è Satana, per radunarli alla battaglia di quel grande giorno, vedi il grande giorno, quel giorno, quel giorno, è il giorno dell'Apocalisse, il giorno del Signore, di questo ne abbiamo già parlato, Dell'Iddio onnipotente, ecco io vengo come un ladrone beato che veglia e guarda i suoi vestimenti, ciò cioè che non cammini nudo e non si veggano le sue vergogne, e si lì radunarono in questo luogo detto in ebreo Armageddon, Armeghito. Bene, qui si concretizzerà, diciamo, l'ultima grande guerra, che alla luce di quello che è successo nella storia e di quello che stiamo vedendo oggi, sappiamo che sarà l'ultima grande guerra, ovvero la, la terza guerra mondiale. Sappiamo che sarà la terza guerra mondiale perché in questo momento che siamo presso proprio tutte queste cose, ci sono solo state due grandi guerre. Ecco qui un'altra volta riapparire il numero 3. Il numero 3 è molto comune, sempre in onore al fatto che c'è un padre, un figlio e uno spirito santo, quindi una trinità. Benissimo, questo è molto importante. Ora, quello che noi stiamo aspettando adesso, in questo momento oggi, che è il 9 gennaio del 2020, non è questo, perché questo co si concretizzerà alla fine della grande tribolazione, poi leggendo Apocalisse capitolo 19, ok, ci rendiamo conto che poi in questa grande guerra il Signore, in quel momento, quando tutte le nazioni, vedei, dice che tutti, tutti i re furono radunati in Armageddon, quindi dentro Israele. Cioè, fate attenzione a quello che dice la scrittura. Allora, i re di tutto il mondo furono radunati in battaglia, dove? In Armageddon. Quindi i re di tutto il mondo, quindi tutto il mondo, se voi leggete Zaccaria, eh, capitolo 14, ca capitolo eh, 12 parla di questo. Dice anche che il Signore tornerà in quel momento e poserà i suoi piedi sul monte degli Ulivi. Quindi i re di tutto il mondo saranno radunati in Israele. Perché saranno radunati in Israele? Perché il diavolo vuole sterminare gli ebrei. Perché se il diavolo stermina gli ebrei, praticamente gli ha vinto a Dio. Perché gli ha vinto a Dio? Perché ci sono delle promesse su Israele, che Israele non sarà mai sterminato. Oh. Ora, se er Satanasso riuscisse a sterminare Israele, avrebbe dimostrato che lui è più forte di Dio. E quindi che lui sa sarebbe Dio se è più forte di Dio. Vedete come... Il marchingegno satanico come cattivo. Ecco ora, noi sappiamo che questo maledetto serpentaccio che il Signore lo sgridi, ok? Non è né Dio e né più forte di Dio, è solo una grande capra come tutti i suoi figli. Ecco perché i figli di Satana sono capre perché è, loro è il loro padraccio è una capra. Oh, ecco perché. Quindi questo ci fa capire che. Se stiamo alla fine dei tempi, in questo momento, e stiamo alla fine dei tempi, l'antisemitismo dovrebbe crescere a dismisura. Questo anno, cioè scusate, l'anno precedente che adesso è passato, ma io adesso sto improvvisando tanto, eh? Allora, il 2019 è stato l'anno con una crescita, eh, esponenziale per quanto riguarda il rimpatrio degli ebrei nella terra di, eh, nella loro terra che è israele questo avviene per profezia biblica per comandamento biblico perché gli ebrei hanno l'ordine da parte del signore di vivere in israele quindi un ebreo che non vive oggigiorno in israele non si trova nella volontà del Signore. Alcuni cercano di rifugiarci, di rifugiarsi dicendo «No, ma io sono il rabbino, se vado via io, poi quelli che, che stanno qua non possono essere seguiti, quindi per me non vale, no? Tu sei una capra agnostica come tutti quanti gli altri. La legge vale per tutti, ok? Intanto tu che sei il rabbino inizi a dare il buon esempio e ubbidisci alla parola del Signore. Non, non mi venire con queste storielle. Mo adesso mi sto rivolgendo sempre in modo, come dire, rispettuoso, ma io parlo così, anziché Dio vi benedica, ehm, al mondo ortodosso e ultra-ortodosso, anche al mondo, al mondo sefardita. Gli altri manco li considero, tranne i Karaiti, riformizi e tutta sta gente qua, perché questi proprio, lasciamo sta, poi non, non parliamo dei pseudo messianici, poi loro in, ver in verità già quando si accetta Cristo già si fuoriesce da tutto questo, eh? ecco, questo vale solo per gli ebrei che non sono in Cristo, perché loro hanno l'Antico Testamento, non hanno il nuovo, c'è cioè tutta un'altra storia, così diciamo parlando del più e del meno imparate anche un bel po' di cosette importanti quindi ci sarà questa grande guerra ora eh, noi adesso in questo momento non stiamo eh, vivendo diciamo aspettando questo nell'imminente perché questo si deve ancora entrare nella grande tribolazione, arrivare alla fine e poi alla fine verso la fine dei sette anni si entra in questo periodo qua quindi però già vediamo la piattaforma vediamo che ma di questo ne abbiamo già parlato, i re di tutto il mondo, vedete oggi c'è la globalizzazione, oggi c'è l'antisemitismo, oggi c'è la piattaforma completamente costruita, veramente non manca più niente. Quindi cosa dobbiamo attenderci ora nell'imminente? Allora prima di questa grande battaglia chiamata l'ultima battaglia, la battaglia del, dell'Armageddon, la prossima grande guerra, la terza guerra mondiale, ci devono essere due, due, due eh, guerre molto importanti da un punto di vista biblico. La prima guerra si trova in Gog e Magog, o una delle due, e la seconda guerra si trova in, nel Salmo 83. Noi abbiamo già fatto dei video dove abbiamo spiegato che non esiste interazione fra la guerra del Salmo 83 e Gog e Magog. Non c'è alcuna alterazione. Il perché è molto semplice. Se tu guardi le nazioni, io qui ho per esempio tutte mappe bibliche, sono tante. Se tu guardi Tutte le nazioni che vengono coinvolte in Gog e Magog e Salm, eh, Ezechiele 38 e 39 e le nazioni del Salmo 83 non sono le stesse. Sono completamente diverse. Quindi eh, dire che il Salmo 83 è Gog e Magog di Ezechiele 38 e 39 vuol dire proprio, a parte non capire un H di Bibbia, ma essere proprio ignorante in geografia. Perfetto. Quindi sono due cose completamente diverse. Poi la, la battaglia di Gog e Magog è sita in Ezechiele 38 e 39, eccolo qua, questo è il Salmo 83, la battaglia di eh, sì, eh, Ezechiele, Ezechiele 38, che ne abbiamo già parlato, quando parla di Gog e Magog, abbiamo fatto più video, volgi la tua faccia verso Gog, paese di Magog, da tutte quante le nazioni ci sono le capre soprattutto le capre antiterinitari che sono talmente ignoranti che proprio vogliono dar contro la parola di Dio perché la odiano questa è la verità vi dicono a voi che magari non eh, co conoscete bene la, par la parola di Dio che questa qui questa Gog e Magog non è altro che questa qui, sita in Apocalisse 27, quando parla di Gog e Magog. No, sono, sono due cose completamente diverse, perché questa qui si trova dopo il millennio. Eccolo qua, quando quei mille anni saranno compiuti, allora Satana sarà sciolto dalla sua prigione, cioè dall'abisso. Uscirà per sedurre le genti, quindi tutto il mondo, che sono ai quattro canti della terra. Quindi qui... Gog e Magog, alla fine del mondo, ecco qui siamo alla fine proprio del mondo. Quando il mondo, infatti adesso non stiamo aspettando la fine del mondo, quando il mondo finirà dopo i mille anni, finiranno i mille anni, si entrerà in un altro giorno, in un altro periodo, in un altro millennio, che non dice la parola di Dio quanto durerà questo periodo che Satana sarà sciolto, Non lo dice, può durare pochi anni, può durare una generazione, può durare... Non, nessuno lo sa. Però è un altro giorno, un altro periodo, un altro millennio. Allora, quando eh, questo qui si eh, concretizzerà, allora se eh, Satana sarà sciolto, sedurrà. Tutte le genti che sono ai quattro canti della terra. E il primo Gog e Magog è diventato talmente simbolico, famoso, importante, che ormai è diventato, diciamo, un, una forma di, di status, insomma, sta, viene preso in prestito di nuovo il termine per rammemorare il primo Gog e Magog. Il primo Gog e Magog tu puoi contare tutte quante le nazioni, che sono tutte le nazioni della vecchia Urse, quindi tutta la vecchia Urse con tutta la parte di eh, sotto, il turkmenistan, Tijikistan, Pakistan, eh, Georgia, fino alla Polonia, eh, Ucraina, eh, eccetera, eccetera, eccetera e poi abbiamo la parte turca e in primis in primis, il primo popolo che lui ti nomina dopo aver precisato Gog, Magog e Mesec è proprio la Persia quindi te li nomina tutti i popoli mentre invece qui ti dice tutto il mondo Mentre invece, qui non è tutto il mondo. Fate attenzione agli antitrinitari. So, so, so, sono anche molto bugiardi. Mi mettono sempre in bocca a me: Alessia ha detto questo, Alessia ha detto quest'altro, Alessia ha detto quest'altro. Quando vi dicono Alessia ha detto questo, link, grazie, minuto dove ha detto questo. Perché sono dei bugiardi. Come è scritto in Proverbi capitolo 10: Che chi mente odia da morire. È pericoloso quindi fate attenzione quindi il, la, la prossima guerra una delle prossime guerre che noi dovremmo vedere è questa gog e magog che non c'entra niente con questa qua quindi questa la togliamo e chiudiamo non ci importa quindi adesso atteniamoci a quella di oggi quella dei nostri giorni il mondo sta per vedere questa grande guerra che come primo protagonista dopo la Russia insieme alla russia eh, probabilmente è, è gettonatissima l'ipotesi della turchia eccetera eccetera eccetera abbiamo fatto i video dedicati ecco casomai poi li metterò in descrizione il primo pro protagonista è proprio la persia infatti oggi noi dovremmo vedere a distanza di 2500 anni Vedere che la Russia è una superpotenza militare, che la Persia anche sta messa bene militarmente e che sia la Persia che la Russia, ov ovvero l'Iran, sono alleati a distanza di 2.500 anni. La domanda del milione recita tutto questo oggi si è concretizzato, domanda sì. Quindi <coughs> che, percentu che percentuale esiste? Qual è la probabilità che tutto questo, con tutte queste nazioni, a distanza di 2.500 anni, si sia perfettamente concretizzata questa profezia? Per caso, qual è la percentuale? Se, ti, se prendi uno, bravo in matematica, uno che veramente ci sa fa, ti dirà che la percentuale è infinita e ha decine, decine, decine, decine, decine di numeri. Ecco. Quindi qui... C'è proprio la parola di Dio. Ok, lasciate stare poi gli ignoranti che dicono che queste cose le concretizza l'uomo apposta. Sì, 2500, è uguale, 2500 anni la, la parola di Dio avrebbe previsto che migliaia di profezie sarebbero state concretizzate dagli uomini che, che stanno a pensare a tutto, meno che alla Bibbia. L'inferno, l'inferno voi lo volete. Io contesto quelli della predestinazione, scusate, che dicono che, Dio non ma che, che, che è Dio che manda le persone all'inferno. No, certo che è il Dio che le manda all'inferno, ma perché ci vogliono andare loro? Perché Dio è morto per tutti. E il sì, vero è che non tutti hanno la fede scritto, ma quando noi leggiamo non tutti hanno la fede, domanda, tutti credono in Cristo? Dice no, ecco, quindi se non tutti credono in Cristo, non tutti hanno la fede in Cristo, ma tutti hanno la possibilità di credere in qualcosa. Quindi tutti hanno la possibilità di credere, perché ci stanno gli altri che hanno più fede di noi, perché credono che dal niente sia nata la terra e tutto quanto, dal nulla. Quindi io in questo vi contesterò sempre, io contesterò, perseguiterò sempre, pur rispettando le persone, ma perseguiterò le strasataniche dottrine della predestinazione e che la chiesa passerà per la grande tribolazione e smettetela di dire sciocchezze, ma ancora c'è gente che crede che la chiesa non passerà per la grande tribolazione eh, no, siamo, siete voi quattro gatti, non noi informatevi meglio almeno abbiate la decenza di informarvi mi dispiace, io contesto queste dottrine e le perseguito, le persone restano care persone, ci cioè stanno quelli che veramente sono care persone che temono Dio e tantissimi altri che non, non, quindi distinguiamo poi sempre da persona a persona, però la dottrina sparo a zero, bene, come è giusto che sia. Quindi, tutti possono, non tutti hanno la fede, perché non tutti credono in Cristo, ma tutti possono credere in Cristo perché Gesù è morto per tutto il mondo, affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chiunque. Poi, <coughs> gloria a Dio. Quindi, noi vediamo adesso che Gog e Magog è la prossima guerra. Ora, la domanda del milione è, e qui bisogna essere eh, obiettivi anche umili mm, troppa improvvisazione mettersi a dire quando si concretizzerà Gog e Magog in modo tassativo non è rispettoso nei confronti della parola di Dio perché nessuno lo sa cioè noi non lo sappiamo perché Gog, ci sono due possibilità su Gog e Magog ovvero o si concretizzerà dentro una grande tribolazione, oppure poco prima che questa inizi, poco prima del rapimento della Chiesa. Quindi se fosse così la Chiesa la vedrebbe. Ma nessuno lo sa, nessuno può dire, io posso dire io penso questo. Allora sì, cioè, se me lo proponi come tuo pensiero, sottolineando che è un tuo pensiero, ognuno di noi è libero di pensare quello che gli pare, perché. Ovviamente non vada contro il fondamento biblico, certamente. Però, quello che io voglio dire è che non si può dare per tassativo qualcosa che non ha nulla di tassativo, ragion per cui dobbiamo essere rispettuosi e obiettivi e dire come stanno le cose. Quando si concretizzerà Gog e Magog non lo sappiamo, potrebbe essere... Eh, poco prima della grande tribolazione oppure dentro la grande tribolazione. Quindi o nella prima parte della grande tribolazione, agli inizi o quello che sia, oppure verso la metà. Sono ipotesi. Ecco, più o meno queste tre posizioni ci sono. Ovvie, poco prima della grande tribolazione, oppure appena inizio, oppure verso la metà. Ecco, e questo leggendo un pochino la grande tribolazione si... Sì, eh, il giorno del Signore si capisce. Quindi quello che noi eh, sappiamo per certo è che c'è già la piattaforma pronta. Infatti la Russia è una potenza, la Russia eh, sta riprendendo piede alla grande, la Russia insieme la Cina può tenere testa a tutto l'Occidente, a tutti gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Gli Stati Uniti con quello che stanno combinando stanno via... Più sempre uscendo dallo eh, scenario mondiale, tant'è che ormai nessuno vuol più nulla avere a che fare, ivi, compresi gli europei che si sentono molto strangolati per quello che loro, gli americani, i nordamericani, eh, stanno combinando, non li vogliono più eh, in Medio Oriente per quanto ri ri riguarda eh, il solito intermediario, tipo metti l'Iran con l'armamento nu nucleare o il patto israelo-palestinese, che loro prima stavano in quel position, adesso nessuno più li, li vuole, quindi... Stiamo vedendo che gli USA stanno sempre via più uscendo dalla scena mondiale fino a che, secondo noi, quando proprio il mondo entrerà nel giorno del Signore, che è la grande tribolazione, eh, allora eh, lì a quel punto proprio eh, la profezia biblica ci fa capire che tutto si eh, concretizzerà tra Europa, Asia, Medio Oriente, Oriente e parte dell'Africa. Questo è. Quindi tutto il restante sarà marginale e non rientrano come, come protagonisti primi della profezia della parola di Dio. Basta vedere Daniele cap capitolo 2 e tutte quante le altre profezie di Daniele. Questo è quanto. Quindi tutto questo è molto importante. Quindi noi stiamo vedendo da una parte questo, dall'altra parte abbiamo la guerra del Salmo 83 che è praticamente qui entra, come dire, primo protagonista anche qui. Ci sono gli ebrei anche qui. E infatti qui dice, no, non startene chieto, non riposarti perché o oh, oh, Signore, insomma, i nemici rumoreggiano, infatti noi vediamo che i nemici di Israele che lo circondano stanno sempre a far umore, a strillare eccetera eccetera eccetera lo stanno sempre a minacciare, lo stesso Iran sono decenni che sta minacciando Israele di sterminarlo noi semplicemente stiamo raccontando i fatti poi se qualcuno se la prenda male eh, è un problema suo noi benediciamo tutte le nazioni, ovviamente benediciamo anche Israele perché è scritto di benedirlo e che chi non lo benedice sarà, chi lo maledice sarà maledetto, e chi lo benedice sarà benedetto. Quindi noi lo benediciamo. Quindi hanno preso un cauto consiglio contro il tuo popolo. Vedete qui sta parlando degli ultimi tempi, e Israele viene chiamato popolo di Dio. E quindi noi andiamo a denunciare tutte le capre che dicono che Israele non sarebbe popolo di Dio. Siete dei caproni, convertitevi. Ora non stiamo dicendo che, so che sono salvati, capite? Guardate i nostri video antidinitari, gnostici e quant'altro e imparate un po' di Bibbia. Si sono consigliati contro quelli che sono nascosti presso di te e poi ti comincia a dare, insomma, i nomi e ti dice appunto Edom, Moab, eh, eh, Edom, Moab, poi c'è Ammon, non so se qui te lo dà più avanti, che sarebbe praticamente tutta la Giordania. Allora. Allora, eccola qua. Ok. Questa qua, questo è Amon, questo è Moab, questo è Dome e tutta la Giordania. Se io vado qua, allora, se io vado qua, ok allora eccolo qua vedete ops eccolo qua vedete se voi ci fate caso allora questo ah, già stava qua ok va bene Vedete, Amon qui, Moab, sta qua, eccolo qua. Moab, Amon Moab, Edom, Amon Moab, Edom sta qua sotto, ok? Questa è Gerusalemme, questa è tutta la Giordania, questa è la Cis Giordania che è dall'altra parte del fiume. Allora, infatti voi vedete, Ok? Che qui ci sono delle nazioni e qui ci sono delle altre nazioni e sono tutte nazioni che stanno intorno a Israele. Moab, gli Agareni, quindi Agarre, sono, eh, Agar è Agar è Egitto, rappresenta Egitto ma non solo. Tutte quelle tribù che stanno intorno a Israele. Allora, questo lo metto qua. Okay. tutte quelle tribù che stanno qua sotto intorno a Israele, ok, poi va bene, Gebal, Ammon, Amalek non c'è più per esempio eppure viene richiamato negli ultimi tempi, Amalek praticamente erano imparentati con gli ebrei e Amalek veniva dalla discendenza di Esau. Se tu leggi eh, Genesi 36, eh, Deuteronomio 25, Genesi 30, 36, eccetera, eccetera, eccetera, leggerai che Esau è Edomme. quindi Amalek ha a che fare, diciamo, con tutta, questa, con tutta questa parte qua, che sta qua sotto. Eccola qua. Ora noi qui siamo intorno pieni di tutti i gruppi terroristici che sono completamente antisemiti, anti-ebrei. I filistei non, non, non ci stanno più, però c è, c è, ci sono appunto Gaza, eccola qua, la striscia di Gaza, dove ovviamente sono tutti arabi, lasciamo stare la, la maggior parte, e qui praticamente rappresenta i filistei questo spirito di Hamas e tutti quanti i gruppi terroristici praticamente molti insomma ogn ognuno ha il suo, il suo nome e insomma viene richiamato appunto qua insieme agli abitanti di Tiro quindi Tiro dobbiamo salire qua sopra ok eccolo qua Tiro eccolo qua Eccolo qua, Tiro, sta qua sopra, va bene? Eccolo qua, Tiro. E ci troviamo di rimpetto al Libano, che è questa parte qua. Questo è molto importante, no? Infatti, Gebal, i Gebaliti, sono vicini a Tiro. Gebal è qua, è da queste parti qua, di Tiro, qui sta. Ammon, Amalek, Filistei, Tiro, poi ci sono gli Assiri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ora, tutta questa gente, quindi che sta qui intorno al Libano, tutta la Ammon, Amman, Ammon, Moab, Edome, tutta sta, insomma, sta parlando di tutta quanta la gente che circonda Israele, l'hanno praticamente... Eh, eh, eh, l'hanno attorniato al 100%, mentre invece il eh, Ezechiele 38 Gog e Magog sono tutti altri popoli che sono popoli che vengono, insomma, da questa parte qua. Ecco qua, Turchia, Asbergian, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Kazakistan con a capo Roche. Che è questo Russia? Eccolo qua. Infatti, se io vado a vedere eh, allora. Eccolo qua. Qui guarda al settentrione, gli dice a Gog e Magog in Ezechiele 38, questa, questa è Israele, qui c'è Gerusalemme al settentrione, se tu vai dritto, ved dritto, ved dritto, ved dritto, ved dritto, ved dritto, ved dritto, c'è Mosca. Non ci fa una piega. Gog e Magog di Ezechiele 38 è una cosa. Il Salmo 83 sono tutti, tutte queste nazioni che appunto abbiamo appena visto che girano intorno. Insomma, fate attenzione a chi ascoltate. Fate attenzione. Perché ci sono tanti trinitari gnostici che vi raccontano una marea di frottole. Non sanno niente. Abbiate pazienza che io sono così drastico e me la prendo. Me la prendo perché non sopporto più i giovani che si mettono a segnare, quattro anni di fede diventano qua, su, giù, e questi gnostici che non capiscono niente, vabbè, quelli non parlo dei gnosticini che per me contano come zero, parlo dei gnostici alla Mauro Biglino, di questi grossi, quelli piccoli per me non contano zero, Ecco, mh, gli antiterinitari, mh, i Torben Sondergaard che addirittura fanno riti satanici con questi battesimi che tirano fuori gli indemoniati, se faremo qualche altro video di riflessione, eh, David Ofwar, un massone, uno stregone, poi parleremo, faremo delle previsioni anche noi di terremoti secondo la Bibbia, altro che c'è bisogno di un massone per questo eccetera eccetera quindi le prossime due guerre che si avvicinano sono il salmo 83 e la eh, diciamo eh, gog e magog la domanda del milione è la chiesa le vedrà queste due guerre ora molti dicono che per quanto riguarda il salmo 83 sì la chiesa vedrà questa grande guerra perfetto, ognuno è libero di dire quello che vuole eh, io non dico sì, perché come faccio a dire sì in modo tassativo? Su cosa mi devo basare, su cosa mi posso basare? Chi mi dice che questa guerra non si concretizzerà appena la Chiesa sarà tolta e si entrerà nella grande eh, tribolazione? Chi me lo dice? Diciamo che potrebbe essere. Potrebbe essere di sì, potrebbe essere di no. Io non mi metto a improvvisare. Cioè, se un, una cosa non la sai, signore mio, dillo, state zitto, perché poi gli fai dire alla parola di Dio cose che questa non dice. Ok, io non lo so. Una cosa è certa, la piattaforma è pronta. Una persona mi ha fatto una domanda e mi ha chiesto, una domanda intelligente, l'Iran... C'entra qualcosa con il Salmo 83? Buona domanda. Allora, come discorso circoscritto, la risposta netta è no. No, perché l'Iran si trova... Questo lo tolgo perché sennò no ci fa solo che confonde. L'Iran si trova solamente nell'Ezechiele 38, punto. Per quanto riguarda il Salmo 83, l'Iran non c'è, quindi non c'entra niente sono due cose completamente diverse quello che però io ho visto che si è concretizzato oggi tra il problema che si sta eh, concretizzando adesso fra gli stati uniti di america e l'iran mi ha fatto riflettere e mi ha detto aspetta un po qui c'è qualcosa che mi sfugge perché voi sapete che, cioè, insomma, prima l'Iran ha attaccato gli Stati Uniti, gli ha attaccato l'ambasciata, gli ha ammassato un sacco di gente. Poi gli Stati Uniti, se so, arrabbiati, gli hanno ammassato il generale. Poi gli Stati Uniti, eh, sì, l'Iran gli ha mandato dei missili in due eh, basi degli Stati Uniti, in Iraq, eh, con qualche decina eh, di missili e ci sono stati un sacco di morti eccetera eccetera prima ancora erano successe altre cose eccetera eccetera eccetera tutto questo adesso andrà a far sì che si possano concretizzare determinate cose per esempio voi sapete che i sciiti sono gli iraniani i filo iraniani e i sunniti sono praticamente gli arabi tra sunniti e sciiti i sciiti sono quelli meno numerosi, i sunniti sono quelli più numerosi, però i sciiti sono quelli più arrabbiati. Tra sciiti e sunniti si sono sempre ammazzati. Ora, con tutto quello che sta succedendo, si sta concretizzando in più parti del Medio Oriente, si sta con, con, concretizzando una sorta di... Ehm, che insomma stanno ricominciando a dialogare nuovamente tra sunniti e sciiti. Scusate. sa che stanno cominciando a ridialogare non, non dico in tutto il mondo medio orientale ma insomma ci sono per esempio un posto su tutti in Iraq no? noi vediamo che tra Shiti e sunniti si comincia a dialogare nuovamente. In più, gloria a Dio, vogliono eh, far fuori, approfitteranno gli iraniani per far sì che eh, alcune, alcune frange eh, estremiste che praticamente tendono a combattere loro, lo, i sciiti eccetera eccetera eccetera, che, che molte di queste sono state create da Occidente, quindi dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera, ok, possano in qualche maniera essere annichilite. Quindi in questo momento l'Iran eh, sta concretizzando un certo tipo di discorso. Non pensiate che quando non succede nulla, che non volano bombe in, in verità, non si stia concretizzando nulla, no, al contrario, c'è sempre un qualcosa che si sta concretizzando. Quindi tutto questo è molto importante. Ora, ehm... Diciamo che tutto questo eh, che sta succedendo adesso, in qualche maniera potrebbe star preparando, anche se l'Iran non c'entra nulla direttamente col Salmo 83, però sta aiutando a far sì che la piattaforma di sottofondo si concretizzi. E quindi tutte queste, queste cose, queste fazioni, questi... Quel, queste nazioni, eh, queste, diciamo, questi antisemiti tipo Amalek che, no, che si trovano a circondare eh, Israele okay, in qualche maniera vengano rafforzati anche dal pensiero ideologico perché noi sappiamo che quando eh, gli Stati Uniti fanno una cosa in automatico lo fa anche Israele perché sono due alleati molto importanti e questo c'entra anche per un certo discorso che poi vedremo verso la fine. Quindi tutto quello che sta succedendo adesso è molto importante. Ora io oh, voglio fare un'altra considerazione e voglio andare a chiudere. Noi sappiamo che l'Iran c'entra nella eh, profezia biblica non solo per il, come dire, il fatto che sta in Gog e Magog, quindi nel... Eh, come dire, Gog e Magog, Ezechiele 38, ma c'entra anche per Geremia 49. Quindi Geremia 49, mettiamo la riveduta, un attimino, e lo troviamo qua. Ora, sia Damasco, Assur, Kedar, attenzione, qui pure siamo alla fine dei tempi, siamo con Irak, Kedar e Assur sono Iraq. La parte diciamo alta dell'Iraq e poi ci sono gli elamiti ora. La domanda del milione è questo che avverrà negli ultimi eh, dei eh, diciamo avverrà negli ultimi giorni tutto questo elam. Ora, questa guerra qua che ci sarà nei confronti dei persiani o degli iraniani. C'entra qualche cosa con questa distruzione con Gog e Magog? Alcuni dicono di sì, io dico non lo so, io dico non lo so, non so questa, questa qua, Geremia 49, anche perché qui c'è anche Damasco, quindi non è detto che c'entri. Quando si concretizzerà questo? Prima di Gog e Magog? o dopo Gog e Magog, o durante Gog e Magog, potrebbe essere, quello che posso dire, è che secondo me potrebbe tranquillamente non centrare nulla. Una cosa è certa, la piattaforma è pronta. Questa profezia è stata fatta. Non lo so. Mm, sta venendo lungo il video allora, dove sta? ah, Asaf, si sì. e a Asaf eh, siamo intorno intorno al 1000 a.C. quindi c'è 3000 anni sta sta, sta profezia mappa già passata un'ora va bene questo è quanto, va bene. Quindi noi adesso stiamo assistendo a questo quadro. Quindi che cosa succederà adesso nell'immediato per quanto riguarda l'Iran? Ma guardate, io non è detto che ci dobbiamo aspettare adesso bombe, superbombe, distruzioni, tutto il Medio Oriente in fiamme in modo tassativo. Ovvero chi vivrà vedrà. Potrebbe succedere potrebbe anche non succedere, ovvero non, non succedere adesso, nell'immediato, ma da qui a qualche anno state tranquilli che tutto questo si concretizzerà. Ma adesso, nell'immediato, potrebbe pure non succedere tutto questo. Una cosa è certa, io l'ho detto e torno a ripeterlo, morto eh, questo generale eh, so Solemani, questo generale Kassam Qassam Solemani, morto lui è... Un prima e un dopo Kassem Soleimani, ovvero come c'è stato un prima e dopo le Torri Gemelle, così come c'è stato un prima e dopo la crisi del 2008, la crisi delle banche, che è stata una crisi de delle banche, non c'entra niente la popolazione che ci hanno appioppato, che è colpa nostra, No, quelle sono state le banche che hanno fatto l'impicci e poi eh, i governi, in particolare il governo degli Stati Uniti, ha preso i soldi dei contribuenti e gliel'ha date alle banche, insomma, uh, e da lì è crollato tutto il mondo, tutto il mondo che prima il mondo, come dire, era inattivo, quindi aveva una economia attiva, chi all'1%, chi al 3,5%, chi di più, no? E da quel momento in poi quasi, quasi tutto il mondo sta in recessione, ovvero una altissima percentuale del mondo si trova stagnato, e vi compresa l'Italia. Quindi non si va né indietro ma neanche avanti, con l'eccezione uh, della Cina che sta tipo al... All'8% di crescita del PIL, l'Indonesia al, al 6%, perfino eh, la Thailandia sta in crescita, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta quella parte là sta in crescita, ma il resto, il resto del mondo, tutto l'occidente, eh, tutta l'Unione diciamo, eh, Europea è stagnata. Bene, quindi come ci fu un prima e dopo 2008, un prima e dopo 2001 per le Torri Gemelle, così adesso ci sarà un prima e dopo Qassem Soleimani. Perché anche se nell'imminente, nell'immediato non vedremo con gli occhi delle cose, ma state pur tranquilli che sotto sotto l'Iran e anche gli altri stanno lavorando, stanno facendo delle cose importanti, stanno concretizzando dei rapporti con altre nazioni e soprattutto con gli altri islamici e soprattutto vogliono andare a riemarginare quelle ferite che esistono tra appunto sciiti e sunniti questo è molto importante per poi appunto andare a concretizzare poi prossimamente si sì, andranno a concretizzare tutte queste grandi guerre quindi la situazione cronologica per quanto riguarda le prossime guerre sono Salmo 83: Gog e Magog, Damasco, eh, eh, eh, Iran, che darà sorre qui siamo con Iraq, quindi anche questi gruppi terroristici e quant'altro fazioni che si trovano lì. Questa è Damasco, e poi qui abbiamo. Edom, vedi, la Giordania, in interessante, Ammon, vedete, tutta questa parte qua. <coughs> Quindi i protagonisti qui sono appunto Israele e tutte queste parti qua. E è così, noi stiamo vedendo oggi che a distanza di 3.000 anni, a distanza di 3.000 anni che sono state predette queste cose, <coughs> per una infinità di nazioni, per una infinità di situazioni. Cioè, quelle profezie sono centinaia, centinaia. e <clears throat> che tutto il mondo, si sarebbe messo d'accordo, per mettere in pratica tutte queste profezie di 3.000 anni fa, di 2.500 anni fa. Ma chi pensa una cosa del genere? Altro che non tutti hanno la fede, questi hanno una fede infinita, infinita. Mentre invece noi vediamo proprio i fatti che ci portano a credere che la parola di Dio è sì, è amen. E questo è quanto. Benissimo. Un altro fatto importante è che lo stretto di Ormus, ehm, che è molto importante questo stretto di Ormus, allora, eccolo qua, sta qua, questo è lo stretto di Ormus, che praticamente passa qua. Ok, questa qui è la parte più calda, diciamo, questo è lo stretto di Ormus, Praticamente qui, se ti bloccano lo stretto di Ormus, ok, vedi qui ci sono gli Emirati, qui c'è l'Oman, che è una zona molto tranquilla, qui c'è lo Yemen, una delle zone più calde sulla faccia della Terra, mai quanto il Messico, lasciamo stare... Ok, qui c'è la rabbia, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Se questo viene bloccato, praticamente noi avremo una crisi mondiale di petrolio. Tenete presente che in questo eh, qualche, quando è stato un anno fa, eh, l'Ayatollah Ali Khamenei, che eh, ricordo che chi governa l'Iran è l'Ayatollah, non è il primo ministro se così lo vogliamo chiamare, non è il presidente, è l'Ayatollah, Ali Khamenei. Prima c'era l'altro Ayatollah che si chiamava Khamenei, che praticamente l'Ayatollah entra in carica e dura eh, in carica tutto il tempo che vive. Allora, questo, questo Ayatollah ha detto che hanno trovato un, un altro eh, sito eh, pieno di petrolio, dove hanno 72 mila milioni di barili di petrolio. Cioè, praticamente, noi sappiamo che adesso, se non vado errato, la prima nazione produttrice di petrolio al mondo è il Venezuela. Praticamente con tutto questo petrolio diventa, insieme al Venezuela, o pari al Venezuela, o praticamente la seconda nazione con più petrolio al mondo. Solamente con questo giacimento di petrolio ha trovato più pet del petrolio quanto ne possiede tutto il territorio degli Stati Uniti di America. E quindi hanno petrolio solamente con questo giacimento per 72 anni e eh, per quanto riguarda tutti i giacimenti che hanno per oltre 120 anni. C'è una cosa sproporzionata. È chiaro che tutto questo petrolio, e non solo, lasciamo stare poi il resto, fa gola. Ecco pure come bisogna vedere un pochino la situazione. Ora, se questo stretto qua viene chiuso, noi ci ritroveremo a dover affrontare una crisi economica peggio di quella del 2008. Praticamente eh, tutto quello che noi andremo a comprare dalla semplice frutta, dalla luce, dai riscaldamenti, dalle macchine, da, dal biglietto della metropolitana, qualsiasi cosa, perché tutto si muove grazie a questo, ok, perché si bloccherebbe tutto, praticamente ci sarebbe una crisi finanziaria pazzesca, potrebbe succedere un disastro. E quindi i tempi che si prospettano sono molto duri e difficili. La parola di Dio nei profeti minori, in Apocalisse capitolo 6, e non solo, ne ha parlato di tutto questo. E infatti ha detto poi che il denaro non, non avrebbe avuto alcun valore, tant'è che sarebbe stato gettato dalle finestre. Ecco qui che poi in Apocalisse, capitolo eh, 13, ci viene a dire che il, eh, come dire, il nuovo sistema monetario sarà di tipo appunto, ehm, diciamo, non monetario ma digitale e così via discorrendo. Considerate che se questo, se questo viene chiuso, il barrile del petrolio potrebbe essere sparato il prezzo fra i 2 e i 300 dollari a barrile, una cosa mostruosa, mostruosa, quindi stiamo vivendo in tempi che tutto questo poi si concretizzerà presto o tardi, magari non succederà oggi, magari non succederà tra pochi mesi, ma da qui nei prossimi anni imminenti succederà. Inoltre, quello che gli americani non hanno eh, saputo valutare è il, il concetto di mar martirio che avevano eh, gli iraniani. Cioè, loro hanno pensato, qualora fosse veramente stato messo un preventivo, perché poi ci sono state altre notizie da parte dei servizi israeliani, che tutto sarebbe stato un errore, ma non ci credo, non è vero, è improponibile una cosa del genere. Praticamente eh, il, il, loro pensavano di eh, abbattiamo, diciamo, questa grande figura di Soleimani in maniera tale da incutere timore nel, nella popolazione. Ma io dico, ma come si può essere più ingenui che questi hanno il concetto di martirio? Infatti sono usciti tutti quanti e tutti quanti che sono pronti a... Eh, affrontare il martirio ora attenzione il martirio sciita non è il martirio del wahadismo il wahadismo che cos'è il wahadismo fa parte della eh, diciamo de, esce fuori dai eh, diciamo dai sunniti se un gruppo estremista dove si, si vanno a, a martirizzare cioè se mettono quattro bombe addosso e se fanno scoppiare in mezzo della gente civile comune corrente nello, nello sciismo questo, no, questo concetto di martirio non solo non esiste ma viene condannato, però c'è un, un altro concetto di martirio ed è il concetto che praticamente eh, la persona va a lottare per la propria patria e nel lottare per la propria patria contro altri, contro dei, dei soldati eccetera eccetera, se muore... È un martire e questo viene ben visto dalla società sciita. Ecco il concetto di martirio. E loro fanno a gara per questa cosa qua. Quindi quando gli americani hanno fatto quello che hanno fatto, uccidendo questo, dicendo adesso noi andremo a destabilizzare la popolazione, ma che è unita più che mai, anzi si andranno, probabilmente è una ipotesi, a unire sunniti e sciiti ancora di più. Infatti stanno facendo del tutto, sia gli iracheni, un'altra cosa, sia gli iracheni che gli iraniani di buttare fuori gli Stati Uniti da tutto il, il sito medio orientale. Infatti c'è stata una riunione, due, due giorni fa mi pare, in Iraq dove è stato proposto di eh, far uscire fuori gli americani dall'Iraq. Okay. Ora questo si deve convertire in legge e noi sappiamo, eh, come è stato eh, scritto anche in un libro chiamato Confessioni di un sicario, che praticamente gli americani vanno dai governanti che stanno lì in quel momento, eh, gli, eh, li vedono a quattro occhi, li fanno sedere in una bella scrivania e sulla, sulla scrivania mettono da una parte una valigetta piena di soldi e dall'altra parte una magno 45 funziona così quindi vedremo quello che succederà prossimamente chi vivrà vedrà bene. e questo è quanto bene una cosa è certa come dice un detto eh, ebraico quando lanci una pietra nell'acqua anche se la pietra cade in un punto preciso e fa un danno in quel punto preciso, poi le onde dell'acqua vanno oltre e hanno delle ripercussioni a, anche a, a lungo termine, se non addirittura a corto termine. Bene, L'ex leader della guardia rivoluzionaria, dove appunto pre, eh, quello che è stato ucciso, era diciamo il leader della guardia rivoluzionaria iraniana l'ex leader della guardia rivoluzionaria eh, ha minacciato e ha detto che se le cose dovessero andare avanti per quanto riguarda gli Stati Uniti ovvero se gli Stati Uniti attaccano l'Iran gli iraniani attaccheranno una città di Israele nello specifico Haifa quindi sotto al libano questo diciamo è il quadro della situazione questo è quello che ci spetta noi non è che adesso vedremo la terza guerra mondiale noi vedremo delle prossime guerre le prossime guerre non sappiamo se le vedremo Gog e Magog e il Salmo 83 e non sappiamo se vedremo la guerra contro Damasco contro l'Iran la distruzione, eccetera, eccetera, eccetera, ma la piattaforma si sì, la stiamo vedendo e poi chi vi vedrà. Volevo fare un video e con questo vado a chiudere l'anno scorso, verso dicembre, per quanto riguarda questo, qui lo posso chiudere, questo discorso. Qua. Qui ci troviamo in iris, allora eh, lasciate stare questi massoni, tipo David Howard, che vanno facendo pre. pre previsioni di terremoti che parlano con Dio, il Signore mi ha detto, il Signore mi ha fatto, eh, poi dice di essere uno, uno dei due, dei due profeti dell'Apocalisse, poi dice di essere tutte e due, poi dice di essere Elia, lasciamo stare, lui e chi va dietro che ci dicesse l'ora, il posto esatto e il giorno esatto del terremoto se fa presto a dice sarà un terremoto ce lo dice la parola di Dio ora io non sono un profeta che sia chiaro però alla luce della parola di Dio posso opinare opinare cioè dire quello che io penso che può essere giusto può essere sbagliato e è una mia eh, idea e ho il diritto di farlo allora quello che dice la Bibbia è che i terremoti aumenteranno, quindi io mi baso su questo e ci saranno grandi terremoti. In virtù di quello che dice la parola di Dio e in virtù del fatto che siamo entrati proprio nel conto, proprio finale, verso la grande tribolazione e il rapimento della Chiesa, secondo me i terremoti di magnitù 6, da 6 in poi, comincerà potrebbero molto probabilmente cominciare già da questo anno dal 2020 oggi è gennaio 9 gennaio 2020 secondo me questo anno già cominceremo a vedere spesso dei, matri dei, sì, dei matrimoni dei terremoti che avranno come magnitù 6.0 in su infatti Ce n'è stato uno, a parte questo che l'ho visto prima, che non avevo visto, 6.3 in Russia, ma ce n'è stato uno particolare, molto particolare, qui c'è un altro 6.0, eccolo qua, questo però io voglio prendere il 0. Eccolo qua, 6.0 a Puerto Rico e un altro di 6.0. 6.4 e 6.0 a Puerto Rico. Considerate che 6.4 6.0 a Puerto Rico è un qualcosa di altamente insolito. Qui ce n'è un altro di 6.2 eccetera eccetera eccetera. Inoltre l'anello di fuoco, di, composto da circa 1500 vulcani, che si trova in questa parte qua, eccola qua, fa così. In questo momento bolle. E considerato anche il Messico, con il suo mega vulcano Catepetlel, che è un vulcano importantissimo, ed è, se non è il primo è uno dei vulcani più monitorati del pianeta, se questo si attiva, noi sappiamo che sotto sono tutti quanti attivati e, sa, e si attiva bene, poi si attivano e si vanno a concatenare. Quindi, secondo me, volesse Dio che io sbaglio, ma se non è quest'anno il prossimo futuro imminente della storia è questo, come dice Gioele 2 dal 28 in poi, ok? da quest'anno sarà molto comune, secondo me, ripeto, non sto dicendo così, di, dice il Signore, vedere terremoti, che partono da magnitù 6 in poi. Ecco qua. Lasciamo stare poi gli incendi, in questo momento l'Africa, l'Austria, l'Amazonia, tutto il mondo. Sta prendendo fuoco, si potrebbe dire altro. Insomma, questo è il quadro generale, che ci circonda queste sono le prossime guerre alla luce della parola di dio penso di aver detto tutto non so come mi è venuto sto video non lo so spero di essermi spiegato adesso lo vado a rendere pubblico pubblico cuore so 21 e 15 niente cari amici questo è stato il video lo volevo fare ieri sera Ieri sera non ci sono uscito oggi pure non mi partiva. E niente, 1.04. E... Niente, con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Spero di essermi spiegato. Signore vi benedica. Ricordiamo che noi siamo figli di Dio e che non dobbiamo temere nulla perché il nostro Dio è appunto il nostro Dio e l'ira di Dio non è sui figli della disobbedienza, è sui figli della disobbedienza. Quindi tutte quelle persone che hanno conosciuto la grazia di, di Gesù Cristo e che in questo momento sono tornate al vomito, che sono tornate al mondo, all'Egitto, Oggi è il tempo di riguardare in alto, dice il Signore nella Sua parola, di tornare a Lui, di invocare il Suo nome per essere salvati, di credere in Lui, di procacciare pace, santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Dio. Ah, c'è una capra che ha detto per quale motivo il Signore ci ha lasciato L'Apocalisse se poi la Chiesa non vi dovrebbe passare. Rispondo: Capra agnostica. Forse per predicarla, forse per annunciarla al mondo? Forse per dire al mondo guarda quello che succederà, ravvediti. Oltre che il Signore non fa nulla di nascosto alla sua Chiesa? Caprone gnostico antitrinitario che non capisci un tubo. Ti fai un professore e non sei capace neanche a scrivere l'italiano. Tu dici a me che io non so parlare. Sì, è vero. E tu non sai scrivere. E tu mi vieni a dire a me che io non so parlare. Ma vai a scuola, cammina. Che non sai scrivere un verbo dietro un, un altro verbo. Eh, per dire. Che non si fa. Per dire. Sì, si, si fa, però tu non sei cap capace a fare neanche quello. Allora. Questo è stato il video, bene con voi come sempre, è stato Alessio Evangelisti, il Signore vi benedica, Shalom.